Francesco, hai quattro frecce! Ah, cercate, è. Okay. Francesco, fermati! Come va? Bello, bello, Viro. Sì. Io vado ne 10-13. Tutto bene, sì. Avanti 30. Poi 13 Un po' 10 le Allora, le tattugne che sono... cominciamo a muovere il pennino Cioè dove stanno loro? La... La... Eh, io direi l'aggiunto che cominciano i banchi di tagliare e di intervenire. Guarda sul lato sinistro, Patrizia, che ciò c'è ci qualcosa qua, eh. che mette, sono all'815 c'ho da caricare due sequenze se mi mandi un'auto io qua mette tutto qua mette, mette tutto. No, non c'ho la macchina piena no, ma... ah ah, c'è caccio 38 27? Sì, sono da sport, io ho con le macchine che c'è il separato, Sì, sì, ok, grazie. Ok, sta arrivando la pattuglia. Perché si fa? Gli altri colleghi hanno usato il borse. Niente, roba? qui c'è un nostro itinerante, questo è di questi sono i nostri itineranti, ma che stanno? Siamo tutti la grande merito Roma e noi interveniamo su attenzione per questi poi passa la polizia amministrativa e controlla tutto quello che è che mi cosiddetto comportamento difforme, no? quindi cose del genere appese, gente che si allarga, come questi qui che si allargano, si vede che stanno cercando di mettere a posto, però ora arrivano quelli della Polizia amministrativa e l'intenzione è messa, arriva, eh. Intanto stiamo caricando tutta la merce, migliaia di, di prodotti. ma io non so, non so, Ma so, non non so, so, non so, non non non non Ah, e sono pieni pure questi. Pronti? Vediamo se questi comuni però? no? Sì. L'Uva da 02. Poi c'è l'Uva, non oh. c'è Uva, non c'è Uva, non i Uva, non allora Lupa via Tuscolana ci 815, sono due sequestri amministrativi a persone ignote. Uno sono bigiotteria e l'altro sono cover, pezzi da contare. No no no no no gente che stacca. La gente che stacca, sequestero... no, i sequestri facciamo noi. Ok, grazie. A posto? No, di là ci siamo a minuti. Ah, ci abbiamo i colleghi da altre postazioni e ci abbiamo tutte quante macchine piene. 1, 2, 3, 4, sequestri. Macchine sono piene, abbiamo fatto eh? il nostro lavoro di oggi. Adesso andiamo al gruppo. Alla prossima settimana. Yeah.